Zombie Apocalypse Ciao ragazze come state? Spero bene allora parlo piano perché non posso urlare e mia nonna sta riposando Dunque, nuovo video che grigio e questo video che grigio sarebbe per la Dunque ehm um... Insomma, ho messo il microfono, speriamo che si senta perché era no, questo video, però ci voglio provare. Nel frattempo sto guardando Giovanna Luizio, un youtuber, la sto guardando anche adesso se hanno sentito l'audio perché, eh, sì, perché l'audio lo posso mettere. sul mio canale youtube saluto le piante di terre ciao un bacio le piante di terre sono salite e niente a tutte e a tutti e che dire metto un po' da questa parte se riesco eccomi qua tutto il mio splendore se lo sì, sono sfatta, sono struccata tutto quanto, ma chi se ne frega. Appena così, tanto chiederti i là, c'è. Cioè. E qua. Cioè. E niente. Tanto, aspetta un secondo che voglio cambiare canale. Eccoci qui. E nulla. Nel frattempo sto guardando un po' di televisione, anche muuta me la sto guardando. e Io invece non sono neanche uscita, a fare che passeggiatina, però in settimana forse, anzi settimana devo uscire per forza, perché non so vuoi rimanere bloccata in casa, quindi uscirò per forza di cosa in casa per andare a fare passeggiata per quello che devo fare io le commissioni commissione via discorrendo per almeno esco di casa ciao e niente aspetta un secondo che mi metto che mi metto il c'è troppo dove ho messo il vostro selfie eccolo qua e vi incastro su. Perché mi sta facendo male il braccio, ragazzi mie. Potete capire il fastidio del braccio. Aspettate un secondo. Però non capivo bene come dovevo mettere. Come dovevo mettere. La... Eccoci qua. E niente. È una maniera che non vi dico. Però non so come mettervi. Perciò vi metto così. E niente mi ho appena preso un caffè con questa panna con l'euro spin ed è buonissimo perché sennò così non ce la faccio veramente è troppo eh, mi fa bruciare di stomaco come se fosse acqua sporca invece con il caffè con la panna mm -hmm, se buono Già. e niente vedete così però eh, è perché caldo ma questa maglia non si direbbe anche perché sotto c'è la manica corta Vedrete ma mai caldo? Sì, infatti con l'ha appena detto c'è caldo e niente, che vi racconto? Vi racconto che eh, ho fatto dei miei sogni non vi sto qua a dire che sogni ho fatto, però sono bellissimi sogni ho fatto e niente, Mi hanno guardato un po' di televisione, anzi più che televisione ho guardato eh, i vostri video, quindi sono pure certa perché mi guardate guardato tutti i vostri video non tutti, tutti ma alcuni sì ma è attaccato il microfono? sì, spero di sì e niente bene ok ragazzi io adesso stacco e ci vediamo dopo Così qua. Sto guardando la televisione, vedete, che se non potrebbe credere, solo nella televisione per l'appunto. E niente, questa è la pubblicità per adesso. Qua c'è Giovanna Luison, come potete ben vedere. E qua c'è il cibo che ho finito di mangiare, ma me lo sono lasciato perché non ce la facevo più, luce il caffè, come potete ben vedere. Ci sono le mie gocce perché, per calmarmi qui c'è la panna land Vabbè. e tra poco devo lavare i piatti ok Ad... dopo